È la volta della dottoressa Laura Chimienti, che dovrebbe, eccola, ok. Lei la la no? poi Laura Chimienti è consulente proprietà intellettuale, è titolare di copyright company, è docente a contratto in ambito universitario, e per 37 anni è stata funzionaria sia è responsabile del pubblico registro cinematografico e di recente ha pubblicato un libro molto interessante, eh, di recente un anno fa ormai più o meno, 2020, eh, sì. ah, caspita, sì, no, ha una produzione molto, molto, molto intensa. Vabbè, lei è autrice di, un, di, un, di uno strumento, di un libro che per noi avvocati che facciamo... Mh, questo mestiere, cioè consulenza contrattuale in materia di diritto d'autore, è fondamentale, cioè un, eh, un libro di modelli contrattuali in ambito diritto d'autore diritto commentati, quindi davvero si impara molto da quel libro, Poi quello che stavo citando recente invece è diritto va aggiornato già, eh sì, un po' di cose. Eh, no, quello che stavo citando è invece è un libro più teorico, direi, che affronta il tema dell'intelligenza artificiale, quando l'intelligenza artificiale è creativa, fra virgolette, ma infatti il titolo ha un, un punto di domanda alla fine, cioè diritto d'autore 4.0, l'intelligenza artificiale crea, punto di domanda, comunque oggi non ci parlerà di intelligenza artificiale, ma... Sostanzialmente completa il discorso che è stato già affrontato dal professor Ricolfi nelle ultime slide relativamente alle nuove eccezioni e limitazioni che derivano da questa, da questa direttiva. Forse il suo intervento era quello che eh, come dire, giovava di più della, della bozza italiana, eh, nel senso che avremmo visto davvero come erano state declinate queste, queste eccezioni e limitazioni dal legislatore italiano, Abbiamo visto la bozza quella di agosto, quindi mi auguro che non saranno, non saranno andati tanto lontano, quindi il titolo è diritti esclusivi, nuove eccezioni e limitazioni. Prego. Se si vuole togliere la mascherina si può, come sì, vuole, se grazie, no se la tiene preferisco. senza problemi. Io la tengo sempre. E buonasera a tutti, e grazie all'università, al dipartimento e soprattutto alla professoressa Pormiga che si è tanto adoperata per la realizzazione di questo convegno. Eh, io eh, proseguo diciamo, nel malcontento che già ha espresso il professor Ricolfi, perché evidentemente diciamo, ci sono dei problemi dietro diciamo, a questa riforma e, e quindi eh, conviene, anche perché ancora siamo in una fase che non è stato definito il testo, eh, vedere quali sono gli aspetti che eh, potrebbero eh, costituire un problema. Il primo problema che io eh, noto eh, su tutto questo è proprio il fatto che eh, la eh, direttiva, diciamo, eh, che poi è un, eh, uno strumento normativo esterno all'Italia, ma a quale l'Italia ovviamente ha partecipato per la realizzazione, quindi voglio dire, eh, eravamo lì quando è stata fatta la direttiva, oggi stiamo qui per eh, recepirla e già la direttiva secondo me presentava alcune eh, criticità. Io voglio ricordare a tutti che il diritto d'autore eh, è nato con l'intento diciamo, di difendere gli interessi degli autori, gli interessi eh, dei titolari di diritto connesso e tra questi includiamo pure diciamo, l'industria che consente la messa a disposizione delle opere verso il pubblico, i produttori fonografici, purtroppo gli editori per eh, un'infinità di, di motivi che io, eh, diciamo, non apprezzo. Sono stati esclusi dalla titolarità del diritto connesso, tranne un brevissimo lasso di tempo in cui c'è stata la famosa ehm, eh, tutela della composizione grafica, poi, diciamo, decaduta, in effetti gli editori, secondo me, hanno l'essere... Cioè, quando si realizza un'opera stampa, eh, chiunque ha scritto un libro sa bene che una cosa diciamo è il manoscritto che l'autore diciamo produce all'editore adesso non è più un manoscritto, è un file, e un'altra cosa è diciamo, il risultato finale che si vede. In più c'è da dire che se non ci fosse diciamo, l'attività dell'editore dell per mettere a disposizione del pubblico le copie, cioè fare una distribuzione, fare le pubblicità, eccetera, l'opera probabilmente rimarrebbe nel cassetto dell'autore. Non è diciamo, così pubblico se uno volesse pubblicare oggi che ce n'è la possibilità su internet un libro senza un editore che ne promuove la pubblicazione diventa difficile quindi tornando al discorso di prima cioè autori abbiamo da una parte poi abbiamo titolari di diritto connesso e questi soggetti diciamo sono soggetti che eh, per poter eh, mettere a disposizione del pubblico le opere devono fare in modo che si eh, contratualizzino diciamo le sessioni dei diritti quindi, libertà contrattuale, secondo me, è fondamentale, perché nel momento che riduciamo tutto, ego ecco compenso, compenso eh, proporzionato, eccetera eccetera, comunque sia, stiamo togliendo, diciamo, uno spazio di libertà contrattuale. Io quando ho cominciato a interessarmi di diritto d'autore, la prima cosa che sentivo dire era, per carità, le esclusive non si toccano, i diritti a compenso sono stati inseriti per la prima volta negli anni Ottanta quando fu inserita, diciamo, copia privata, perché cominciavano le registrazioni in ambito eh, privato e quindi c'era la necessità in qualche modo di eh, far ritornare un qualcosa di proventi a, sia all'industria, soprattutto fonografica, ma anche agli autori. E in quell'epoca tanto diciamo, si eh, disprezzava, diciamo, tra virgolette, la possibilità che si riducesse il diritto esclusivo a un diritto a compenso, che fu fatta una norma che era ancillare alla legge sul diritto d'autore, ma non fu inserita nella legge sul diritto d'autore. Poi successivamente, che è successo? Piano piano si è capito che... Da una parte le società di gestione collettiva avevano tutto l'interesse a eh, far diciamo, decadere il diritto d'autore a diritto a compenso perché loro incassavano questi proventi e poi li distribuivano con molta più facilità che una contrattazione diretta, cioè. Se c'è un diritto a compenso con un compenso che in qualche modo un decreto ministeriale qualcosa già ne fissa il quantum è ovvio che poi si risparmia tutta l'attività di contrattazione perché è quello. Poi la ripartizione... Un altro problema perché la ripartizione non è mai diretta di questi ecocompensi, è fatta sempre in una forma diciamo, che eh, si aggancia magari alla ripartizione diretta di altri compensi, per cui se uno ha preso 100 per una cosa poi si trascina dietro anche il 100 dell'ecocompenso e non è detto che l'utilizzazione che sta diciamo, a monte dell'ecocompenso sia effettivamente <ride> uguale a quella che ha prodotto altri di, altre forme di diritti. Quindi io quello che vedo che è che c'è un ulteriore ampliamento in questo ambito degli equi compensi, cioè più, stia, più andiamo avanti e più riduciamo il diritto ad equo compenso da una parte, dall'altra aumentano le libere utilizzazioni. Qual è la frontiera del diritto d'autore? Il, la caduta in pubblico dominio dell'opera, ma durante la vita dell'opera, cioè la vita di tutela, è diciamo... La possibilità di esercitare le esclusive se io le esclusive le paralizzo a quel punto diciamo eh, quelle sono tutte forme di utilizzazione che eh, escono dal dominio sia dell'autore ma anche diciamo dei titolari derivati perché a quel punto non potranno incassare questi compensi se poi a fronte di queste libere utilizzazioni torniamo a dire c'è un ecocompenso a quel punto si ripropone il problema quanto vale questo ecocompenso e a chi andrà questo compenso perché il problema sta tutto qui quindi io ho molte perplessità tra l'altro io dico a questo punto non mi sembra più una legge sul diritto d'autore chiamiamola una legge che va a tutelare l'oggetto non il titolare del diritto quindi magari sulla proprietà intellettuale vogliamo chiamare, vogliamo cambiargli il nome tanto abbiamo fatto 53 modifiche sostanziali della legge facciamo anche quest'altra, cioè cambiamo perché evidentemente diciamo, si stanno spostando gli interessi e chi, chi stanno diciamo, prendendo forza in tutto questo non certo gli autori e in, in parte neanche i titolari di diritto connesso intendo non tanto gli artisti interpreti quanto diciamo, gli altri titolari di diritto connesso cioè l'industria che ehm, diciamo, mette a disposizione le opere e quindi eh Nascono nuovi interessi, le piattaforme che sicuramente ci portano, diciamo, verso una diffusione delle opere. Poi abbiamo le società di gestione collettiva che più sempre acquistano potere perché se riduciamo i diritti a, diritti a compenso, da dove li pigliamo? Da, per forza di cose, da un intermediario. Io negozio con l'editore il mio diritto di edizione, ma se questo diritto mi viene trasformato in un diritto a compenso, probabilmente l'editore passerà attraverso una società. Di gestione collettiva e quindi diciamo diventa diciamo un, una possibilità in meno diciamo di eh, gestione individuale eh, dei diritti quindi eh, poi abbiamo eh, la nascita di altri soggetti l'agicom l'agicom ha preso diciamo in mano il diritto d'autore come ricordava il professor ricorsi eh, sempre di più e quando è cominciata questa storia questa storia è cominciata nel 2000 con la 248 Dopodiché, piano piano, cioè, eh, l'Agicom si è sempre più allargata, si è, diciamo, aggradito evidentemente questa eh, situazione e piano piano si è, eh, diciamo, arrivati ad avere un ulteriore soggetto che entra nel discorso prima esisteva il decreto luogo che ci eh, serviva per eh, quando non si poteva arrivare ad un accordo eh, per dirimere la controversia adesso ci sarà l'agicom da quello che è stato detto il comitato consultivo il comitato consultivo era un organo fondamentale nella tutela del diritto d'autore era diciamo allocato all'origine presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e lì stava bene secondo me quando la materia del diritto d'autore era diciamo materia di competenza della presidenza del consiglio dei ministri poi che cosa è successo negli anni 90 c'è stato uno spostamento di interessi e quindi il diritto d'autore è diventata materia diciamo amministrata dal eh, ministero per i beni e le attività culturali che da un lato sono diciamo, sicuramente espertissimi della materia, ma sono anche gli utilizzatori del, del diritto d'autore, perché ovviamente diciamo, si avvalgono delle biblioteche eccetera, per svolgere la loro attività, peraltro attività diciamo, apprezzabilissima, anzi poco diffusa perché le biblioteche sono fondamentali, le biblioteche, ricevono per esempio la Biblioteca Nazionale, a tutte le opere che sono state pubblicate eh, dal 1945 ad oggi anzi penso che c'è anche quelle di prima, però voglio dire dalla legge che di adesso c'è cioè l'obbligo di invio della copia per legge alla biblioteca e a quel punto le biblioteche vengono, diciamo, eh, rifornite, diciamo così, tra virgolette, con le due copie famose che gli editori sono obbligati a mandare alle due biblioteche nazionali, come Firenze, sbaglio, il dottor Antanasio, no? Così. E quindi tre, quali sono? Firenze e Roma, la Biblioteca la biblioteca regionale. E ricerca. quindi non sono più due le copie. Sono quattro per quattro? I libri scientifici vanno. No, non siamo noi che facciamo questo. Strano. No, essere... che interferiamo? Va Vabbè. Vabbè. <ride> Vabbè, comunque, insomma, voglio dire, quindi abbiamo questa, questa, questa situazione. Adesso eh, stavamo dicendo che purtroppo non abbiamo ancora il decreto legislativo, diciamo, eh, nella versione pubblicata, perché il decreto è stato approvato il 4 di novembre dal Consiglio dei Ministri è stato firmato dal Capo dello Stato, perché nella, eh, nella banca dati degli atti firmati dal Capo dello Stato tutti abbiamo visto che è stato firmato, adesso come ricordava eh, Simone, ho avuto un po' di mente, un po di mente. Eh, manca diciamo, la firma delle, del guardasigilli. Il decreto ha seguito il suo iter, cioè dopo che eh, diciamo eh, il comitato consultivo lo ha eh, trasmesso alla Presidenza del Consiglio, l'ufficio legislativo del Ministero l'avrà trasmessa alla presidenza al il il il MiBac. MiBac sua volta ha trasmesso tutti i interessati, politico, la politica, la e poi è arrivato Certo, e dunque è eh, approvato diciamo, a luglio in prima lettura. Ad agosto è andato alle commissioni parlamentari interessate per il parere consultivo. Le commissioni diciamo, hanno superato il limite di tempo che gli era stato dato, chiesta una proroga, siamo arrivati eh, al 27 di ottobre. Sono stati resi due pareri chiaramente favorevoli, eh, senato e Camera il Senato con 16 osservazioni, la Camera con 22 osservazioni. Io devo dire che in 40 anni che seguo l'attività legislativa non ho mai visto tante osservazioni a proposito dell'approvazione di un decreto legislativo. Dopodiché il decreto diciamo, è andato in seconda lettura in Consiglio dei Ministri e lì è stato approvato. Io mi dico adesso... Questo decreto, tra l'altro sui siti internet, alcuni siti, non molti, circola una versione 3 di questo decreto che io ho preso come base per poterne, potermela, diciamo, studiare. Che da presumi... far scuolare, o no? Entrato, so nel merito. No, no, io devo entrare nel merito, sto deve facendo il cappello. Ah, questo è la solo... no, sì, sì, Mi sbrigo. <ride> no, no, dobbiamo 25 minuti. <ride> Quanto eh, sono, sono fatti? Sono già... Ah, vabbè cerco di 11. correre quindi a questo punto io dico questo eh, il, il testo che, che abbiamo diciamo non ufficiale ma che circola è un testo comunque che non si discosta eccessivamente da quello che era il testo che è andato alle commissioni parlamentari il, eh, mh, le fonti sono la direttiva la legge eh, 53 del 2021 stesso giorno di pubblicazione cioè, è ufficiale della legge su diritto d'autore e 41 21 dopo 80 anni e a seguire, diciamo, abbiamo il testo ufficiale che è andato, diciamo, alle commissioni parlamentari perché quello lo ritroviamo negli atti parlamentari. Io dico adesso bisogna e abbiamo i pareri e quindi non ci si può discostare da quel testo più di tanto se non nel limite del eh, come si chiamano ehm, eh, le le osservazioni che sono state rese dalle, dalle commissioni parlamentari perché se no se facciamo una cosa completamente diversa a mio avviso io forse sbaglierò ma bisognerebbe ritornare dalle commissioni parlamentari a chiedere scusate tanto va bene non va male cioè se recepisco quello che mi è stato suggerito perfetto se non lo recepisco io ho trovato delle cose che secondo me non erano state consigliate da nessuno allora Arti figurative. Adesso entro nello specifico. Come devo fare per andare avanti? Eh, arti figurative. Allora, è stato stabilito, e questo è previsto sia dalla, ci siamo, è stato previsto sia dalla direttiva, sia eh, dal eh, decreto legislativo, che eh, nel caso in cui un'opera eh, delle arti figurative divenga di pubblico dominio, Stessa sorte subisce la sua riproduzione quando non ha carattere creativo. È sicuramente una norma che eh, eh, sblocca l'utilizzo delle opere delle arti figurative però penalizza contemporaneamente le riproduzioni il fotografo faccio un esempio che fa la semplice fotografia non creativa perché se interpreta diciamo l'opera e quindi dà un risultato di immagine differente da quello quindi inserisce elementi creativi da quello che eh, c'era nell'opera eh, nell originaria allora a quel punto la tutela è rimane e rimane per tutta la durata quindi se invece di trovarci di fronte alla semplice fotografia ci trovassimo di fronte a un'opera eh, un fotografica l'opera fotografica rimane diciamo sotto tutela e quindi non è riproducibile liberamente. Diversamente la semplice fotografia sì. Che succede? Che per esempio per fare dei poster normalmente si realizzano delle fotografie. Quando si realizzano delle fotografie per fare dei poster si chiede diciamo agli aumenti diritto sull'opera originale originali a sé sottodiritti e l'autorizzazione si mandano pure le prove di stampa per avere il placet sul fatto che la riproduzione diciamo non leda i diritti morali dell'autore e eh, a questo punto si paga ovviamente un compenso all'autore, molto spesso anche per il tramite della CIA, che c'è diciamo, un settore delle arti figurative, e, e che eh, ha un suo costo. Questo fino a ieri si è fatto nella logica che comunque c'era un ritorno economico, che per, per cui seppure l'opera cadeva in pubblico dominio, l'opera riprodotta, non altrettanto succedeva per la riproduzione che ne era stata fatta, fatta attraverso la fotografia. Oggi eh, succede che con l'entrata in vigore del decreto legislativo, a mio avviso, chi ha riprodotto tre anni fa, eh, non conoscendo la direttiva, non presupponendo che questo sarebbe successo e pagando un compenso, si trova oggi poi a non poter più riutilizzare la, la sua fotografia, perché è fuori diritti, quindi è liberamente riproducibile. Quindi la fotografia di un'opera che nel frattempo cade in pubblico dominio quando fu fatta non lo era di pubblico dominio e quindi era stato vagato un diritto di riproduzione, oggi diciamo cessa di, eh, questo va benissimo per il futuro perché chi fa le fotografie da oggi in poi sa che questo succederà. Per quelli che hanno fatto le fotografie 15 anni fa, 18 anni fa, perché 20 anni dura il diritto del fotografo, francamente trovo che sia diciamo sicuramente una uh, penalizzazione e quindi eh, dietro c'è tutto un mercato che fa questo tipo di attività che sicuramente da questo uh, fatto non uh, troverà diciamo giovamento anzi al contrario sarà penalizzato Ah sì, vero. Sì, grazie. Sì, eh no, vabbè, approccio di voi lo stesso. Ah, grazie. D'altro il così tu puoi a contattare. Stesso considerando e questo è il testo dell'articolo. 14. Le opere di pubblico dominio, come ricordava il professor Ricolfi, che invece sono eh, di proprietà dello Stato, eh, per, il, per quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, non rientreranno in questa ipotesi, però c'è da dire che la Camera, nel parere che ha espresso, ha ricordato il, una eh, linea di indirizzo già espresso in una risoluzione che sarebbe la 8% trattino 00126 del 16 giugno 2021 approvata dalla settima commissione della Camera dei Deputati cioè dalla commissione cultura in cui si invita il governo a eh, fare in modo che sia sempre più liberalizzato l'accesso a questo tipo di opere non, lo, non sappiamo per quali risultati avrà tutto questo adesso andiamo a parlare un attimo di audiovisivo eh, due sono gli articoli che sono stati presi in considerazione per modificare la legge sul diritto d'autore, l'articolo 44 e l'articolo 46 e 46 bis. All'articolo 44 inopinatamente è stato inserito nell'ambito delle figure riconosciute, anzi considerate, dice la norma, quali autori dell'opera cinematografica, anche, sentite un po', chi? i traduttori. Dunque, non c'era scritto nella, nella direttiva, non c'era scritto nella delega, non c'era scritto nella precedente versione che è andata alle, ai pareri delle commissioni parlamentari. I traduttori, nessuno dubita del fatto che abbiano, siano autori quando la loro traduzione è di carattere creativo, ma non saranno autori dell'opera cinematografica anche perché. L'opera cinematografica normalmente è, è realizzata, se in Italia è in lingua italiana, può esserci il caso molto residuale di un attore straniero che recita nella sua lingua d'origine, allora in quel caso eh, si fa la traduzione per eh, poter diciamo, dare eh, i dialoghi in lingua italiana. Ma questo è residuale, normalmente diciamo, in Italia si recita in lingua italiana e quali sono le opere che invece subiscono eh, la traduzione? Cioè subiscono, per le quali è necessaria fare, la, perché noi, eh, a differenza di, degli stranieri, li ascoltiamo soltanto in lingua italiana, e, e sono le opere straniere. Quindi il contributo del traduttore sicuramente non ha capo con la eh, realizzazione dell'opera, che non lo può essere, perché avviene, diciamo, tranne in quell'ipotesi individuale di cui vi ho detto prima, sempre eh, postuma, nel senso che quando arriva in Italia per la distribuzione un film, si fa la. La traduzione, l'adattamento e il doppiaggio. Il doppiaggio che poi non è diritto d'autore, è diritto connesso, perché c'è un interprete che fa il doppiatore e poi c'è un direttore del doppiaggio che coordina l'attività dei doppiatori. Quindi. Noi stiamo mettendo nella legge sul diritto d'autore, non so perché, nell'articolo 44, come figura autorale, insieme all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura, all'autore della regia, all'autore delle musiche, anche quest'altra figura, il traduttore. Allora mi viene spontaneo chiedermi, ma perché non anche il fotografo? Forse il fotografo contribuisce ben di più, diciamo, alla realizzazione dell'opera cinematografica. per Fare un nome su tutti sto raro. Allora facciamo pure loro autori dell'opera cinematografica. Tra l'altro la direttiva, quella sulla durata del diritto d'autore, quando ha indicato ai fini della durata del diritto d'autore quali potessero essere le figure autorali, diciamo, da prendere in considerazione, la cui vita andava presa in considerazione ai fini della caduta in pubblico dominio, ci avevano messo l'autore della eh, sceneggiatura il regista e, e l'autore della colonna sonora l'autore delle musiche della colonna sonora appositamente creata quindi non delle colonne sonore diciamo preesistenti e quindi era già stato escluso all'epoca la figura eh, del eh, soggettista oggi ci ritroviamo invece ad un'aggiunta così di questa figura del traduttore quindi chiudo perché andiamo sul 46 Il 46 che cosa prevedeva sempre in campo di diritto d'autore sull'opera cinematografica che nell'ipotesi in cui gli autori quelli originari non il traduttore che hanno messo adesso eh, non fossero stati retribuiti a percentuale sugli incassi del film perché si parla lì solo di utilizzazioni sala dell'opera cinematografica in quel caso dovessero essere eh, retribuiti con un compenso aggiuntivo quando gli incassi raggiungevano una certa cifra. Che cosa è successo? La norma è stata modificata in questo senso. Non, so, non solo gli autori dell'opera cinematografica, ma anche il doppiatore, il direttore del doppiaggio, il traduttore. Eh, mi ricordo chi altro? Eh, che tu me l'hai mandato avanti. Eh, perché no, no, per sì. 46 okay, questo. Le... Eh. Comprimare, comprimare Comprimare inclusi i doppiatori, cioè figure che qui non hanno nulla a che spartire con il diritto d'autore titolo primo, perché poi adesso vi spiego perché no, non ci dovrebbe stare lì, ma dovrebbe stare nella parte de, del diritto connesso, e avrebbero diritto a un compenso. Non una volta che è stato eh, raggiunto una certa cifra, ma già dal primo euro di incassi in sala cinematografica che dovrebbe essere pagato eh, o concordato con gli autori oppure qui interverrebbe l'Agicom per eh, poter eh, prendere questo compenso. E il bello è che il compenso si sa a chi spetta, ma non c'è scritto a chi lo deve pagare. Cioè, nel 46 bis, quando fu introdotto compenso per le forme di utilizzazione non sala cinematografica, all'epoca si è esclusa appositamente la sala cinematografica. Adesso qui è troppo lungo perché no, non posso raccontare la, la storia del diritto d'autore. E quindi purtroppo eh, ci ritroviamo a, con una norma che da una parte identifica benissimo i soggetti, identifica malissimo nel, nella loro collocazione, perché i soggetti di d'autore andavano messi casomai nel 1946. i soggetti di diritto connesso là dove si tutela il diritto connesso come si è sempre fatto quando abbiamo modificato queste norme cioè c'era una norma diciamo parallela dall'altra parte che diceva anche questi altri titolari di diritti spettano questi compensi qui invece è stato fatto diciamo una macedonia e in più non è stato assolutamente indicato chi è che deve pagare io mi chiedo siccome nessuno lo vorrà pagare questo compenso è una norma morta perché quando arriveremo al dunque il produttore cinematografico lo deve pagare, lo deve pagare il distributore cioè quello che eh, manda in giro le pellicole, lo deve pagare l'esercente della sala cinematografica qui c'è scritto chi è il titolare direi cioè che il sì, titolare passivo diciamo di questo, di questo diritto quindi questa pure di norma non mi piace invece direi che sul 46 bis possiamo soltanto eh, annotare che in effetti si passa da un sistema di retribuzione a ecocompenso, cioè un compenso minimale a una retribuzione che tiene conto dell'effettivo valore dell'utilizzazione che viene fatta. Cioè il compenso, secondo me, a questo punto sarà superiore a quello che è stato fino ad oggi, perché non è più un ego compenso ma è un, -compenso, un compenso proporzionato con eh, le effettive utilizzazioni. Allora, purtroppo sulle altre... Salto. una cosa sull'editore, magari l'ultima slide sul 50% dell'editore. <ride> al... esatto. Allora, eh, il 50% del compenso dell'editore eh, è stato stabilito che nel caso in cui siano previsti degli equi compensi, e il diritto sia stato ceduto eh, da, eh, da chi diciamo, lo deteneva. Non potrà essere dato più del 50% del compenso all'editore. La norma non si applicherà al diritto di prestito. Qui Qui, qui mi risparmio il resto perché sul diritto di prestito credo che ci sarebbe da fare un convegno apposta eh, dopo 1500 diciamo... Eh faccio solo questo dopo che eh, la corte di giustizia eh, ci ha condannato prima ancora dopo che c'è stato un procedimento di infrazione per cattivo ricevimento della direttiva siamo arrivati a una soluzione che non si capisce bene e vorrei sapere quanti autori se ce ne fosse uno qui non lo so però io che faccio anche questo mi posso dire ho mai preso una lira una lira diciamo di diritto di prestito e nelle biblioteche i libri soprattutto quelli scientifici vengono prestati grazie mille prego grazie a